Ciao compagni di scuola! Come state? Hm? Nel corso della mia vita a scuola.net ho conosciuto tanti universitari e la cosa più bella che ho notato è la loro diversità. Ad esempio ho scoperto che reagiscono tutti a modo loro quando l'università scrive Con la presente si ricorda il termine di pagamento della rata che tradotto sarebbe devi pagare. Ma vediamo alcuni esempi. Tipi di universitario. Capitolo 1. Quando devi pagare le tasse universitarie. Il tirchio. Come? Devo pagare le tasse anche se ho fatto un solo esame? Ma devo comprare pure i libri! Sa quanto costano? Lo so, immagino, ma devi pagare comunque, mi dispiace. L no, scu scusi, la sento male. Non ho... ci provi, ah, guardi, ah, guardi che la sento benissimo. Mi, mi ah, Io la sento benissimo spettacione. Hai pagato la retta? No, ho finito i soldi. Ma non avevi impegnato l'oro di tua nonna ieri? È passato solo un giorno? Ma tu spendi troppo, dovresti imparare a controllarti. E poi lo sai da un botto che devi pagare le tasse. Metti da parte e controlla se hai finito i soldi grazie all'app del tuo conto. Hai 300 app e non hai quella più importante. L'economista. Quindi se dopo ogni spesa metto da parte il resto, alla fine del semestre posso pagare le tasse senza svenarmi? Nonna, domani ti riporto l'oro impegnato! Il digitalizzato Amore, devi pagare la re... Fatto Ah, veramente? Sì, ho anche ordinato la cena Ma... Il ricettatore eh, Salve, sì, eh, ho ricevuto la mail di sollecito di pagamento della prima rata eh, Mi chiedevo, accettate anche questi? Questi... Ecco Anche eh. questi... Eh. Ah, e ovviamente... Aspetti un... Aspetti. Ecco. Eh, guardi, no, noi accettiamo solo bollettini o bonifici. E dai. Questo non sa chi apparteneva, eh. La smemorata. Devo pagare un botto perché non ho consegnato l'isi in tempo Non guardare me E non so quanti soldi ho sul conto, ora mi tocca andare in banca a vedere Guarda che hai l'app, puoi vedere il saldo da lì Ma davvero? Dimmi che non sei seria, scarica l'app della tua banca va Cerceri usando l'impronta digitale, è sicurissima Il boomer fuori corso. Buongiorno, mi dica. Dovrei pagare le tasse universitarie. E viene fisicamente qui? Ok, boomer. E niente, come avete visto, quando ti arriva la mail che ti dice delle tasse universitarie, prende a tutti un po' un colpo, ecco. È importante pianificare le nostre uscite. Se metti da parte piccole cifre, ti aiuta a rispettare le scadenze. Ci sono poi strumenti digitali che ci permettono di tenere sotto controllo quanto stiamo spendendo. Se ancora avete qualche dubbio, leggete l'articolo linkato in descrizione. Ciao.